La nostra parola d'ordine è auto mutuo aiuto. Per l'ANDI, associazione nazionale di magrire insieme e non solo, ciò significa che persone con la stessa problematica, nel nostro caso obesità e sovrappeso, si incontrano insieme in gruppo una volta alla settimana per darsi forza l'un l'altro, per cambiare stile di vita e recuperare salute fisica, psichica ed anche sociale. L'esempio di chi ha preso la strada giusta e l'ha percorsa per un po' è utile a chi ha appena intrapreso il cammino e magari fatica ad andare avanti, ad apprendere comportamenti adeguati per stare meglio. Confrontarsi con altre persone permette di farsi le giuste domande sulla propria salute, ma insieme al cambiamento della persona sovrappeso e obesa l'auto aiuto permette di far cambiare anche coloro che ci stanno vicini, come la nostra famiglia, l'ambiente sociale e lavorativo. Il nostro esempio rappresenta una porta aperta per coloro che vogliono cambiare stile di vita, perdere del peso e stare meglio con se stessi e con gli altri. Vi aspettiamo senza giudicare ma per accogliere e comprendere.